Il Parlamento europeo ha deciso di non concedere l'immunità a Mario Borghezio, Europarlamentare della Rega, per alcune frasi giudicate offensive che lui ha pronunciato tre anni fa a partecipando a una trasmissione radiofonica in Italia. Eh, Borghezio aveva eh, detto de de della neonominata ministra che eh, gli africani sono africani e appartengono a un'etnia molto diversa dalla nostra. Eh, dicendo che noi italiani non siamo congolesi, abbiamo un diritto ultramillenario e poi dicendo anche che Chiang, che è un medico che lavora in un'ASL italiana, ha eh, lavorando in questa ASL tolto il lavoro a qualche medico italiano. L'Aula del Parlamento Europeo questa mattina ha votato perché il, il processo era stato sospeso in attesa di questo pronunciamento del, del Parlamento, condividendo l'idea dell'accusa che eh, le frasi di Borghezio sono idee fondate sul lodo razziale ed etnico, to che, quindi andando a toccare proprio le basi eh, dei, dei diritti fondamentali difesi dall'Unione da, dall Europea. Borghezio accusa i suoi colleghi di aver espresso un voto politico e di consegnare eh, un, un europarlamentare alla giustizia semplicemente perché la maggioranza dell'Aula non condivide le sue idee. Molto contenta è invece eh, ovviamente Cecil Kienge che dice che eh, un membro del Parlamento europeo che manifesta eh, odio e disprezzo in ragione del colore della pelle non ha offeso soltanto Kienge eh, personalmente ma ha offeso i diritti fondamentali delle istituzioni europee.